Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Terematix e Marco007 Siamo tornati su Paper Mario Dragon King nella scorsa parte abbiamo fatto backtracking per i cuori così ora abbiamo Max cuori e non ci dobbiamo preoccupare per nulla E anche altra roba Quindi in questa no, parte finalmente altro. No, sì, invece. <ride> Abbiamo scoperto un'altra isola parte... nel, nel Mar Grande e basta Iscrivetevi e rispondete al sondaggio anche se sappiamo benissimo sì, che Undertale è il prossimo gioco Ok basta Entra nel castello Andiamo c'è un sto boss finale finalmente Una piattaforma? No Ho capito No guarda non è una piattaforma Ok allora, Qualcos'altro qui? No, no muoviti Yoink L'ho mancato ma come? Sei oh. scemo. Yoink Ah sì. E ora questa porta mi porta da qualche parte In qualche modo Surprise. Che bello le battaglie contro i nemici Obbligatorie Ok um, molto easy uh, Se nella prossima battaglia non gli one shot Potremmo pure vedere l'attacco di Bowser In battaglia perché stava pure lui Prima Beh, probabilmente, probabilmente sarà come quello di E Mario vi siamo reoli Ok E ma arriva il Rolly. Vi avevo ordinato di fermare Mario e i suoi amici Avete fallito No Branco di incapaci Oh no Ora li uccideranno come ha fatto con Bob Mancava un giorno l'attenzione Oddio no che Per favore riciclatemi <ride> Beh credo di dover fare gli onori di casa Benvenuto al castello origami Mario Buongiorno Aspetta un attimo fratello Fratello! Trasformare no, il castello di Peach in questo tuo castello origami è troppo. Se continui così, forte, io. Bro. Io. <ride> oh, mia cara Olivia. Se solo possedessi la saggezza. Se solo condividessi la mia visione di un regno degli origami. Trasformare il castello di Peach in origami è solo l'inizio, te lo assicuro. Mario, ho ripiegato ho questo castello a mia immagine e somiglianza. No, non ti somiglia appunto, non ti affatto. Spero vivamente che tu lo apprezzi no, non mi piace affatto e mai mi uccide oh no, we're trapped ah, ok non lo fare ti ho detto di non farlo Perché l'hai fatto? ti ho detto di non farlo che Oddio. ne so che, de che devo ma fare ma ti ho detto che non so lo so fare, fare. Ti ho detto... ma che ne so vai là! ecco che devi fare madonna ok, ora Bowser sta attaccando bene <ride> a quel nemico comunque mancava un punto vita Ok, siamo tornati al punto di prima, ora so cosa devo fare. Apparentemente okay. no. Mi mangio due di questi e sono già pronto per un altro tentativo. Non ho capito, e ora? Di non posso Scusai ora che devo fare Aspetta Ah ho capito Ora dei progetti. Si ti no, vede No ora Perché mi ha visto Stavo per... dietro un altro. Non cosa. stavi dietro Ora devi metterti qua No no no Sto caricando Ok ho capito come funziona Un a l'inocente No voglio sprecare questi Ok Tutto adesso vedete. fermo qua Fermo fermo Devi stare fermo lì finché non si gira e poi puoi andare. Bowser non è morto, era ancora lì. Ok ora aspetta. Vabbè io non ho non ho parole. Madonna. Che si fa? Vai vabbè, no, vai no. Basta. Ora. Aspetta. Una cosa. Potevi lasciarlo, vabbè. Aspetta. Aspetta, no. Oh. Alleluia. Oddio. Taglio. Che taglio si sì, le abbiamo già visti Sulla nuvola. Non sono le stesse Invece sì Sono le stesse Sono dei nemici Però Ora sono Cioè prima erano boss Ho sbagliato Che devo fare ma Questo qua L'hai butta 30 volte Sta formazione E dimmi cosa la... devo fare Non me lo ricordo Però l'altra volta L'avevi fatta Era un caso particolare perché tecnicamente io avrei fatto così ma non si può moriranno no perché non c'è la formazione Ok questo è un nuovo attacco. spero che Bowser lo prenda la parte. Cioè, basta zero anche con la formazione. Che cosa mi fa un buono di nuovo? Ok. Ora devo aspettare. Usa, usa quella. Se c'è quelle più, più brutte, usa quelle. Non cambia niente che cambia, so, questi sono vicenti ah, gli altri ma non uh, erano viri Vistosi no, mi ricordavo viride alleluia vabbè, <ride> a caso uh, Olly mette il coso dentro il nemico certo, perché gli va Un attimo lì esetto, ecco wow. è Caduto il mouse Allora Un po' di esplorazione da fare Cos'è questo? Un pulsante, tira Ok <ride> Però è un po' strano comunque Come è coso Perché è rimasto aperto? Perché è diverso, non è il blocco solito Era una scatola tipo È stessa cosa Forse perché è tipo un blocco origami Sì, è tutto origami qua Vai, martella questo Dai, nemmeno si può evitare Attenzione a non cadere che lo sai che succederà. Che cosa? Ah. Luigi. Carta di Luigi. Luigi. Ok, curati, curati prima di andare, curati. Ok, ora sono salvo. Aspetta, ora. Evita dopo, perfetto. <ride> Scusa Bowser Deve testare qualcosa Ma tutte le parti ammesse Certo Se come fa lui volando a raggiungere i posti Volando Resetto Cori, cori nient'altro, non ci sono no. strappi, cosa c'è qui? Castello di pip Castello origami, stanno tesori a collezione. Eh, blocchi, e basta, blocchi, basta, vai. Yeah. Sa che ce ne sono 6, perché eh, 100 diviso 6, quanto fa? Sa che fa proprio 17 più o meno cos'è sta roba? no allora che ne pensi di questo castello origami finora? troppo facile? si sì. non aggiungere altro ho recepito il tuo feedback e provvederò ad apportare le modifiche necessarie a, a portare? che a prodare? si dice sì. ma che cacchio dici? eh ok quelli ti tolgono sempre di mira Mario ha subito anche di più oh, <ride> che schifezza che migliore How about questo sto sto sto sto sto sto sto sto sto sto Cosa? Avvicinarti e colpire? Cosa? sto nah, nel caso ci fossero stati blocchi Qua non c'è nulla Vabbè, tanto sono qui Andiamo Yoink Sì, un fungo vistoso che un Pallotto o bill? Ah si sì, quelli dentro la nave Pallotto orbil. Quelli dentro la nave Quelli pallotto o bill No, è che non mi ricordavo nessun pallotto o Aspetta, che se non muoio un in instant kill, devi strappare quello coso. Quello coso, a Bowser l'ha lanciato. Cosa ah, fa? Cosa fa? È una non cioè non è no, molla, cioè una molla. Una piattaforma. Bowser resta lì, non si può più Colpisci quello, colpisci quello. Così per tornare indietro? Sì, colpisci quello non siamo sicuri che è per tornare indietro siamo sicuri che queste cose portano soltanto i cupa non è che hanno qualcosa di importante ora se vai oh, là vai avanti andiamo. quella andiamo. sopra è per andare avanti eh, quella là sopra la sopra. sopra non possono andare nessuno no porta. queste Ehm um. Ehm <ride> come, um. come si va avanti camminando Che ti devo uccidere tutti Ho paura di sì Cosa? sarebbe troppo stupido Secondo me sì Prendi la piattaforma di nuovo E ritorno alla base Uh bastava uccidere questo Ok Non dovevo ucciderli tutti Bastava uccidere questo Bene Kill Usare oh, la piastrello forte per sbloccare un po' Mario hai cliccato X al punto sbagliato ah, ah, resta attaccato ok, Yeast bene, ora si può andare avanti puoi scendere lì Usare la piastra presto. Perché dovrei, dovrei usare la piastra e la manforte? Lo vedrai. Mm -hmm. Adesso prendi quello e lo tiri di là. Mm. Eh, non perdere tempo. Eh sì, ma non me li prende. Lo sapevo. Oh, chissà qua. cosa sarebbe servito se no, scusa. Tu hai detto che cosa mi servono? Ti ho risposto. Finto. <ride> sono proprio delle cretinate queste. Come sì. te? Ah, ah, ah, ah. Salva e basta. Certo um... quando, Mica sappiamo quando è che ci sarà un altro, un altro salvataggio. Questo è un Todd. Un Todd, certo. Tanto certo. non certo, ci sono qui. Ok, fai qualcosa però poi torna indietro. Perché tanto non puoi fare nulla adesso, ti servono gli artimani. Perché gli sta un buco, non ho capito. Non è un buco. Sì, è un buco, c'è cioè, caduto dentro il browser. ma qua, dove? Prima. Ah, ah, ah, ah, ah. Io dice di non una di queste parti, solo che ora è più difficile. Cosa? Hai un rubato la pesta malforma Guarda, è un buco. Un, è un, buco, è un buco Un buco meno è profondo un buco. È una depressione Tu sei una depressione No tu Studia un po' di geografia E sai come si chiamano le cose Ti consiglio di salvare di nuovo Se non rive no vuoi rivedere la cazzina ogni volta Tanto Apparentemente... non la fa saltare L'abbiamo già capito Apparentemente la vuole rivedere La vuole proprio rivedere l'hai fatto ma dai hanno cioè, ce... no dovevi andare dal centro non, ci, non, è, non è abbastanza tempo eccoci uh, dove vai? Io, io vado di qui poi torno indietro così per non rifare un casino bene ora semplicemente uh, devi andare di là veloce se vai spedito ce la fai ora martello grazie Grazie, Dio Adesso ripassa. Mi sono arrabbiato, guarda. Adesso passa, torna indietro. Torna e ora rush. Non lo fai ora, rush. Ciao. Uccidilo, no. grazie. Ovviamente l'ultimo ce l'aveva la piastrella. Ce l'ha sempre l'ultimo che uccidi. Che pensi? Che sia così facile, eh? Ne uccidi uno, stai già a posto. No, Marco. Cacca, casetta, ok, ok. Dentro c'è il Todd. No, dentro c'è un martello. Che adesso ti uccido Uh, Squadriglia di aeroplani okay. carta. di carta. L'aereo di Luigi. L'aereo eh, di Luigi. Non dite a nessuno, però. Anche se Luigi l'ha esplicitamente detto a Mario. Quando si è andato a schiantare contro. Ehi, hey Mario, vedi cosa ho preso. Oh no, ci sono dei tartarughe va bene eccoci qui ora che cos'è la vita non dirmi che è la vita perché non so dove dovrei uscire ok ma no, al prossimo blocco salvataggio salviamo comunque e eh, chiudiamo anche se abbiamo tagliato un casino di cose eh, è tempo nostro è quello eh non possiamo mica allungarlo come le mani di Mario come le mani di Mario lo so per dire anch'io eh. Sei troppo lento. You're too slow Tira. Bom Perfetto, ora tutto il percorso oh, è completato. Detto io. Ora vai su, vedi che Ora vai giù. No. Attenzione. Aspetta che carica. Ora uccidilo. Uccido. Uccidilo <ride> così poi te ne liberi. E basta. Qui e che cosa sta fatto? No. No. Questo è qualcosa. No. No. no. no. no. no. no. BOMPST! Capestiti del cratere? Sì, quelli che ci hanno intralciato quando Bowser Jr. e Kamek sono morti. A proposito, <ride> dove sono finiti? Sono rimasti là dentro, morti? Probabilmente sì, visto che sono morti. Dice un blocco. Non lo colpisci quel bloc. blocco. Lo blocco. Lo blocco. Ok, sarà da dall'altro lato del mondo. Quindi vai giù. Quindi vai giù vuol dire se tra l'altro il mondo alzo ah, so, qui vabbè beh quindi cosa devo fare ora? kikochi cucci, kikochi cucci. Yeah. sponk ok ah ho, ho un certo numero di mosse sponk yes. e poi colpisci quello sotto secondo me devo fare così poi così alla chyocca Gea però secondo me devi andare in giù per ci siamo so. già andati giù qua giù dove giù dove? nella ah, sì, okay. multivoldo qui non no. c'è niente di qua di qua in, a sud ci siamo già andati guarda sta solo quello quello scemo <ride> che combo, ti avevo detto di ucciderlo quando potevi Sì, tu mi hai detto di tornare giù, cioè sei stata la causa della morte Sì, io ti dico invece adesso di curarti Se non vuoi morire è peggio Ti dico di curarti Mamma mia Comunque vedi che c'è Olivia quindi effettivamente voleva Olivia nel castello di Olivia si sì, l'ha creata lui Ov puoi. Ovvio che la voleva Non obiettare Mario Marco Aspetta Alla chiocca. Okay. No non è una via segreta G Perché Ollie non ha un cuore c'è un buco nero quindi l'ha chiuso. Comunque se abbiamo Bene salva ora Comunque se abbiamo saltato qualcosa perché non vuoi andare giù dalla parte di sotto, allora sei morto. Quindi, alla prossima parte di Paper Nero di Origami King. Procederemo, probabilmente, non, non lo so. Però, probabilmente eh, sì. Non lo so. <ride> Quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Bravo Marco, complimenti. Eh, Dov'è il mouse? Eh. Ciao. <gasps>